dunque nella sessione di test effettuata questa mattina abbiamo trovato questo bel minerale ecco devo dire che le aste RT Infinity 2023 si sono comportate molto bene e però ci sono dei problemi ancora da risolvere sui cuscinetti inerziali quindi vedremo eh, se sarà il caso di effettuare un nuovo test ecco e devo fare ancora alcuni test con queste aste e oggi però abbiamo trovato questo bel minerale ecco che è un tantino interessante e poi andrò ad, ad analizzarlo un po' meglio ecco quindi oggi è stata una sessione tecnica e vi farò vedere alcune riprese che sono state fatte eh, sul fiume allo scopo, diciamo, allo scopo tecnico proprio di verificare le aste RT Infinity ecco, le Infinity sono delle aste particolari e diciamo che hanno risposto abbastanza bene però non sono soddisfatto ecco sono soddisfatto perché ho trovato questo bel minerale l'indicazione è aurifera quindi me lo sono portato a casa ok vi lascio al vi lascio al resto del filmato così potete valutare la sessione tecnica che è stata fatta con le aste infiniti. Allora, oggi mi trovo qui per fare un po' di addestramento. Ecco, un po' di addestramento con le aste 2023. E vediamo un attimo come si comportano perché devo fare delle tarature molto particolari. Ecco, quindi oggi vedremo come procedere e come verificare alcuni campi. Allora adesso procederemo a verificare i campi di emissione con le aste 2023, oggi non verrà effettuato nessun scavo, diciamo solamente a livello tecnico, questa a livello tecnico. Bene, procediamo e andiamo a vedere che cosa riusciamo a sentire. di vento ma c'è un po di vento ma le aste funzionano bene vediamo un attimo ci sono dei cuscinetti che devono essere rilevati cioè devono essere calibrati scusate un attimo questo è il primo campo vediamo un attimo ok la profondità la profondità vediamo ok eh, questo è profondo è molto profondo Bene. Bene, vediamo un attimo. Ci sono delle difficoltà con i cuscinetti in arseale. è un campo molto forte vediamo la profondità relativa ma anche questo è troppo in profondità niente da fare ok questo è un altro bel campo tutte in profondità, eh. Tutte in profondità. Mm. Vediamo un attimo questo materiale Esatto. Lo lasciamo lì. Se si spostano qua. Ok, profondità relativa. Troppo in profondità. Troppo in profondità. Quindi c'è un problema sui cuscinetti inerziali. Eh? C'è un problema sui cuscinetti inerziali. Comunque, risolviamo. Ok, vediamo un attimo. Vediamo dov'è. Eccolo. Questo è un buon campo, ma... No? troppo in profondità anche questo troppo in profondità bene vediamo un attimo le aste 2023 sono piuttosto sensibile, però i cuscinetti non sono adatti, devo modificarli. Adesso vediamo se riusciamo a calibrare un po' il campo. Oggi questa è una sessione tecnica perché mi serve sapere se le aste sono tarate bene. Quindi no. oggi non, non faremo scavi, non faremo altro che analizzare il campo. Okay. problemi sui cuscinetti inerziali ma che comunque devo rimettere a posto vediamo un attimo Ok. Altri campi molto in profondità, quindi niente da fare. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Sì, ci sono tantissimi minerali. Eh? Bene. C'è un po' di vento, ma dovremmo riuscire... Vediamo un attimo, qui c'è un buon segnale, anche questo in profondità, quindi niente da fare. anche qua. Questo. Vediamo un attimo. C'è molto vento, quindi... Ci sono dei problemi sui cuscinetti inerziali e quindi devo risolverli prima di effettuare la ricerca vera e propria. rispondono bene al campo. Vediamo. Ecco, le aste puntano diversi campi, ma eh, dobbiamo fermarci su quelli più grandi. Ecco, il terreno è un tantino ghiaioso, ma Ok ok ok guardate che poi abbiamo trovato Wow non dite mi che è questo Questo ce lo portiamo via, vediamo un attimo. Questo ce lo portiamo via. Niente da fare, si è alzato il vento. Eh, le RT Infinity sono piuttosto sensibili e quindi, per oggi, niente da fare. Ecco, io comunque, il mio destro addestramento è stato fatto. E quindi per me va bene. Va bene così. difficile. Le aste seguono il campo, ma come vedete sono soggette all'effetto vela. Ecco, l'effetto vela porta le aste dove vuole. Quindi questo è il problema principale. che si sono comportate abbastanza bene ok